Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pan d'arancio. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli Ingredienti sono arance biologiche tagliate a pezzi, farina di tipo 00, zucchero di canna, zucchero semolato, olio di semi di girasole, uova, latte, lievito per dolci, vanillina, sale e marmellata d'arance. Andiamo il via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'arancia che abbiamo tagliato a pezzi e abbiamo lasciato con la buccia e facciamo tritare per 10 secondi a velocità 8. Teniamo sul fondo del boccale con la spatola, aggiungiamo lo zucchero di canna lo zucchero semolato, la farina, la vanillina, il pizzico di sale le uova, il latte e l'olio di semi. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo amalgamare per un minuto a velocità 6. Aggiungiamo il lievito e azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 5. Il composto è pronto. Trasferiamolo in uno stampo a ciambella del diametro di 24 cm. Prima di trasferire il composto nello stampo, cospargiamo il fondo dello stampo con dello zucchero di canna. Completiamo cospargendo anche il fondo con lo zucchero di canna. Adesso cuoceremo in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 45-50 minuti circa, verificando la cottura sempre facendo la prova a stecchino. La torta è cotta lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo una volta sformata la ciambella andiamo a guarnire con la marmellata d'arancia e usiamoci con un pennello al silicone completiamo spolverizzando con lo zucchero di canna. Pan d'arancio. Grazie e alla prossima ricetta.